Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo caldissimo cappotto che io ho deciso di chiamare cappotto twilight Per quanto riguarda i filati io ne ho lavorati due contemporaneamente E sono la Lizerial 40 sfumato, io ho utilizzato lo sfumato rosso con il blu ed è 60% acrilico e 40% lana A cui ho abbinato il classico del sito uncentando con i filati che è 100% lana E li ho lavorati insieme con un cento in numero 4,5 perché volevo una, una, una lavorazione bella compatta essendo questo più un cappotto che un cardigan quindi volevo qualcosa di ben rigido però se voi lo volete più morbido potete usare benissimo sia l'uncento del 5 che del 5 e mezzo in descrizione vi lascerò il link di entrambi i filati eh, ci sono anche altri colori quindi potete fare anche altri tipi di abbinamento. e io sulla mia pagina uncentando con elsa vi metterò delle foto dei possibili accostamenti dei colori che secondo me potete usare tra i vari due filati come vi dicevo questo cappotto l'ho lavorato con l'uncinetto, e eh, con il 4,5 e per questa è una taglia S però come vedete è bella larga quindi va bene anche per le M se fate però un po' più di scarpo e quindi le maniche un po' più larghe e io ho utilizzato 3 gomitoli della Lize che sono 300 grammi e 400 grammi invece del, del, del, del classico che sono gomitoli da 50 grammi eh, quindi in totale ho utilizzato 8 gomitoli del classico tre gomitoli del, um, della Lize questo per una taglia S, per una taglia M andate a aumentare di almeno 100 grammi in classico, ma la Lizzie potete fermarvi a tre gomitoli. Taglia L invece andate ad aumentare facendo quattro gomitoli della Lize e direi. Um, um, 12 gomitoli del classico. Questo se lo volete bello compatto con il mio bello caldo, vi posso assicurare che è caldissimo. La lavorazione è semplice, si vanno a creare questi rombi che sono veramente spettacolari e sono sei giri che vanno sempre ripetuti, sia quando si lavora in giri di andata e ritorno, sia quando si va a fare le maniche. Come potete vedere, anche le maniche le ho fatte dello stesso motivo. Ho deciso di fare una lavorazione più larga del solito davanti e di chiudere poi l'intera lavorazione con un qui in alto che troverete anche questo sul sito incentando con i filati anche non so se ci sono anche altri colori devo ancora vedere ma questo rosso sicuro lo trovate o comunque va benissimo un bottone grande che vi possa permettere di tenere fermo la lavorazione in realtà potreste mettere anche un bottone da quest'altro lato quindi qui per poter chiuderla e non farla cadere ma la lavorazione è talmente rigida che rimane su quindi non vi cade oppure potreste chiudervela con due bottoni quindi rimetterne anche un altro qui se volete che la chiusura rimanga più, più ferma. Io sapete non amo tanto che si chiude, quindi mi va benissimo aver messo un solo bottone qui in alto. Quindi, la lavorazione è molto semplice la particolarità è data dal filato e se decidete di realizzarlo, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook uncentando con Erza, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Erza faccio o con uh, uncinettando con i filati e naturalmente se avete acquistato i filati o sul sito o sulla merceria colete, potete su facebook anche presso la Mercedia coletti e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial per realizzare il nostro cappotto io ho deciso di utilizzare due filati lavorandoli insieme e sono il filato della Lize Real 40 sfumato e come sfumatura io ho scelto questo del rosso e del blu eccolo vedete c'è anche del blu e lo unirò al scolore del bordeaux uh, cla del classico che è 100% lana quindi un misto di lana e acrilico perché sapete che Rial 40 è un 60% acrilico e un 40% lana il classico è 100% lana quindi li unirò insieme lavorando con un incinetto e 4,5 in realtà si può benissimo lavorare anche con il 5,5 eh, o col 5 come uncinetto, ma io voglio che il cappottino sia bello rigido quindi non il solito cardigan voglio qualcosa di rigido come abbiamo fatto per il cappottino Crazy Love ed è per questo che ho deciso di lavorare insieme i due filetti allora come vi ho detto la lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e io vi farò vedere il motivo in un campione uh, in questo campione io ho montato 26 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 a cui vanno aggiunte 2 catenelle per poter avere poi l'inizio all uguale alla fine nel mio cappottino originale io andrò a mettere 130 catenelle che è appunto un multiplo di 8 a cui vanno aggiunte 2 catenelle anche 26 è un multiplo di 8 a cui ho aggiunto 2 catenelle per una taglia m non andate ad aumentare troppo perché davanti a me il cardigan va molto largo quindi se voi non volete eh, che vi vada troppo troppo a chiusura quasi a doppio petto aumentate soltanto di tre motivi eh, taglia l anche in, nel vostro caso io vi direi di non aumentare troppo quindi fermatevi a 6 massimo 9 motivi in più detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta una due catenella di separazione prendo il filo salto le prime due catenelle della delle mie 30 eh, scusate le mie 26 catenelle quindi salto la 26 salto la 25 entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una quinta maglia alta. Quindi ho fatto un totale di 5 maglie alte. Catenella di separazione, salto una catenella di base e ricomincio da capo. Quindi vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella e adesso vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi una. Vado nella catenella successiva 2. Vado nella catenella successiva 3. Vado nella catenella successiva 4. Vado nella catenella successiva 5. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi facciamo 3 volte insieme. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare di nuovo 5 maglie alte, 1 in ogni catenella. Quindi una 2, 3. 4 e 5. Catenella di separazione. Io devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Forse la telecamera è un po' troppo lontana. Ecco, sì, ho la telecamera più vicina. Termino il mio primo giro, ho fatto le mie 5 maglie alte facendo una catenella, salto l'ultima la penultima catenella, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro, mi giro con il lavoro e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta catenella di separazione. Quello che adesso andremo a fare è quello che faremo per tutto il nostro giro. Quindi entro nella prima delle mie 5 maglie alte, e realizzo una maglia alta non chiusa, entro nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme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 rientro 3. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi entro dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la quarta maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa vado dove ho la quinta maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte quindi una due e tre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 Chiudiamo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, saltiamo una catenella, entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e andiamo a fare due maglie alte, quindi una e rientriamo due. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il terzo giro. E realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una due tre prendiamo il filo entriamo nella seconda delle due maglie alte e andiamo a fare due maglie alte quindi una e rientriamo 2. catenella di separazione ed adesso iniziamo a fare quello che faremo per tutto il terzo giro entriamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme e realizziamo una maglia alta non chiusa vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa prendo il filo vado dove ho le ultime due maglie alte chiuse insieme e vado a realizzare un'altra maglia alta non chiusa ho realizzato così tre maglie alte non chiuse Prendo il filo e le chiudo insieme. Catenella di separazione. Entro dove o la prima delle tre maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una, due. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione si ricomincia da capo. Vado dove ho le due maglie alte non chiuse e, e chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione. Vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo due maglie alte una due vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta vado dove ho le due l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte una e due catenella di separazione ricomincio da capo quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro terminiamo il terzo giro andando a fare una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiusi insieme chiudo le tre maglie alte catenella di separazione vado dove ho la prima delle mie due maglie alte e realizzo due maglie alte una e rientro due, vado dove ho la terza catenella che qui leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il mio terzo giro mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo, filo vado nella maglia alta successiva realizzo una maglia alta prendo il filo vado alla maglia alta successiva realizzo la mia quarta ma è la mia terza maglia alta Catenella di separazione. Adesso quello che devo fare è quello che ripeteremo per tutto il nostro quarto giro, quindi prendo il filo, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta catenella di separazione, ho le 5 maglie alte. Vado a realizzare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una successiva 2 successiva 3 successiva 4 successiva 5 catenella di separazione ricomincio da capo vado dove ho le tre maglie alte chiusi insieme realizzo una maglia alta catenella di separazione vado dove ho le 5 maglie alte realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2, 3. 4 e 5 catenella di separazione e ricomincio da capo quindi questo è quello che devo fare per tutto il quarto giro Vado a terminare il quarto giro facendo una maglia alta dove ho le tre maglie alte chiusi insieme catenella di separazione e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda una maglia alta entrando nella terza catenella iniziale, ho terminato così. Anche il quarto giro mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Quindi, una due-tre. Prendo il filo, vado dove ho, la prima delle due maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione. Quello che adesso inizio a fare è quello che farò per tutto il mio quinto giro. Vado dove ho la maglia alta singola e realizzo 3 maglie alte. Una. Prendo il filo 2. Prendo il filo 3 catenella di separazione e ho le cinque maglie alte, quindi entro nella prima e realizzo una maglia alta non chiusa. Entro nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la, la terza maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quarta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta. Chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione e si ricomincia da capo quindi un 3 maglie alte sopra la maglia alta singola una Ops, scusatemi una due e rientro 3 catenella di separazione e abbiamo di nuovo le 5 maglie alte entriamo nella prima andiamo a fare una maglia alta non chiusa prendo il filo vado in successiva un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra l'ultima chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione e ricomincio questo è quello che dobbiamo fare per tutto il quinto giro Terminiamo al quinto giro andando a fare le solte 3 maglie alte sopra la maglia alta singola quindi una due 3 Catenella di separazione Ho le tre maglie alte entro nella prima e realizzo una maglia alta non chiusa prendo il filo vado alla maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme Prendo il filo, vado nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio sesto giro. E realizzo due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione quello che inizio a fare adesso lo farò per tutto il sesto giro entro dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo due maglie alte una e due Una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alte dove ho l'ultima maglia alta quindi una e due catenella di separazione Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo due maglie alte. Una e rientro due. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella terza maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, alizio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme, catenella di separazione. E quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il sesto giro: terminiamo il sesto giro andando a fare sempre due maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte del giro precedente, quindi una, due, una maglia alta sopra la terza, la seconda maglia alta del giro precedente. 2 maglie alte all'interno della terza catenella della terza maglia alta, una due catenella di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa nella terza catenella, chiudo le tre maglie alte insieme allora ha terminato così anche il sesto giro questi sono i giri che andremo sempre a ripetere adesso io ricomincio dal primo e vi faccio vedere un attimo come fare visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali come vedete la lavorazione è bella rigida si tiene bella dritta proprio come volevo io per poter avere un cappottino rigido mi raccomando però se voi volete una cosa più morbida dovete andare a utilizzare o un uncinetto più grande oppure utilizzando soltanto uno dei due filati ma in quel caso vi verrebbe veramente molto sottile quindi sarebbe più un cardigan eh, che un vero e proprio cappottino. Quindi giriamoci con la lavorazione. Vi faccio rivedere come fare il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle. Che sono stata prima maglia alta: una, due, tre, catenella di separazione. Vado dove ho le cinque maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una, due, tre. 4 e 5 catenella di separazione vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme di nuovo, realizzo una maglia alta catenella di separazione, e di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte quindi una: due 3 4 5 catenella di separazione una maglia alta dove abbiamo le tre maglie alte chiusi insieme catenella di separazione di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre quattro e cinque catenella di separazione e termineremo il giro andando a fare una maglia alta sopra le due maglie alte chiusi insieme e Si ricomincia con i sei e si ricontorna fire con il secondo giro. Quindi ripeto: questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Sono in 6 e vedete: si formano questi rombi con queste sfumature veramente particolari, che io trovo bellissime eh, perché sembrano delle fiammelle, eh, delle fiamme con eh, degli spruzzi di colore, non soltanto rossi. Quindi veramente qualcosa di spettacolare. Io adesso, come vi ho detto, ho montato 130 catenelle. Vi dirò quante volte ripeterò il motivo prima di andare a fare lo scalfo. Uh, per le maniche voglio un cappottino abbastanza lungo quindi uh, che mi arrivi sotto al sedere quindi lavorerò parecchio anche se comunque vedete un motivo già quanto è alto eh, e poi vi farò vedere appunto come dividere la lavorazione andremo a fare uh, la, gli scalfi e poi anche le maniche dunque io sono andata a ripetere il motivo per sette volte e ripetuto sette volte il motivo ho ripetuto di nuovo il primo giro quindi sono sette volte che ho ripetuto il motivo e poi sono andata a ripetere il primo giro fatto ciò sono andata a mettere il marcatore per mettere il marcatore io sono andata a contare in le mie maglie alte perché vedete io qui ho le maglie alte alternate le 5 maglie alte e sono andata a contare le mie maglie alte e ne ho un totale di 17 e come ho fatto a dividere ne ho messe 6 davanti e alla sesta ho messo il marcatore sei da quest'altro lato quindi alla sesta maglia alta ho messo il marcatore tutto il resto dietro quindi vedete avanti mi verrà bello largo ma perché sapete che io voglio fare uh, una sorta di um, eh, cappotto ma anche di un cardigan quindi che avanti vada molto largo non è un problema allora detto ciò quindi messi i marcatori mi raccomando uh, se mh, per una taglia m secondo me mh, dovete andare a mettere almeno 7 motivi avanti per ogni lato se non anche otto il resto dietro stessa cosa taglia l più motivi avanti il resto eh, almeno un motivo in più rispetto la taglia M e poi tutto il resto dietro quindi se io ho messo 6 io direi taglia 6, taglia ML, eh, mettete tra le 7 e le 8 ah, maglie alte avanti e il resto dietro però non esagerate perché ripeto davanti a me già è bello largo quindi voi non avete bisogno di aumentare di troppi motivi in più quando andate a fare il pezzo davanti e adesso noi andremo a lavorare normalmente il secondo giro come abbiamo fatto fino adesso perché non cambia niente noi lavoreremo sempre in giri di andata e ritorno quindi andremo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta mi avvicino con la telecamera eccomi rientro di nuovo una maglia alta catenella di separazione e andiamo a lavorare normalmente 2 maglie alte chiuse insieme la maglia alta e di nuovo due maglie alte chiusi insieme quindi non cambia assolutamente nulla vi farò vedere solo quando finiamo il primo giro e poi che si ricomincia dal secondo però noi dobbiamo soltanto arrivare qui dove abbiamo il marcatore allora vedete io sono arrivata al marcatore lo devo perché così vi faccio vedere bene ho fatto la catenella entro dove ho la maglia alta e vado a fare due maglie alte una e rientro due poi vado a lavorare normalmente, quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro, che erano 3 catenelle che sono stata prima maglia alta e 2 maglie alte nella seconda maglia alta. Quindi questi sono i giri, che sempre, i giri che andremo a ripetere, sono sempre gli stessi, eh, solo che si finisce prima perché appunto stiamo facendo la parte avanti poi andremo a fare anche l'altra parte e la parte dietro. Voglio solo farvi vedere una cosa, ma poi ve lo farò vedere anche prima di... Eh, quando una volta ho fatto la parte dietro. La parte dietro noi la dovremo iniziare e terminare dove abbiamo la maglia alta dove, dove avevamo messo il marcatore, quindi io adesso lo rimetto così vi faccio vedere bene. Quindi noi inizieremo e termineremo sempre dove avevamo messo il marcatore, andando a fare sempre due maglie alte nella stessa maglia di base e la stessa cosa anche da quest'altro lato. Comunque, dopo che l'avrò fatto, ve lo farò vedere così che riuscite a capire meglio, perché comunque questo è il nostro inizio e questo sarà la nostra fine anche dietro. Io naturalmente adesso continuerò a lavorare le due parti, la parte avanti, poi anche l'altra e la parte e lavorerò la parte dietro e vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Eh, non, secondo me mh, ripeterò massimo una volta e me. 2 2 mi sa che verrebbe troppo largo come scalfo, anche se questo comunque è un cardigan e la manica bella larga non sarebbe un problema, però non la voglio neanche troppo larga, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo eh, e poi vi farò vedere la cucitura delle spalle e come fare le maniche. Ho ripetuto il motivo quasi due volte, mi mancava l'ultimo giro per terminare il secondo motivo, ma se lo andavo a fare poi, mi scalfi mi venivano troppo larghi. Quindi, io mi sono fermata a un giro prima del, di, di chiudere, quindi non ho fatto quello con la maglia alta e le cinque maglie alte, ma mi sono fermata al giro precedente, stessa cosa da qui dietro e quindi al pezzo avanti. Poi ho, sono andata a cucire le maniche. Per cucire scusate le spalle, per cucire le spalle, io ho cucito per circa 7 centimetri sia da questo lato che da quest'altra parte e adesso posso andare a fare le maniche lavorerò sempre con i due filati devo solo decidere se lavorare con il 3 sempre con il 4 e mezzo o se passare a lavorare col 5 per avere una lavorazione un po più morbida eh, vi farò sapere adesso inizierò a fare io una manica per riuscire a capire un po quante eh, maglie mettere come mettere le, ma le, le maglie e, uh, capire se devo lavorare sempre con il 4 e mezzo o lavorare con il 5 allora continuerò a lavorare con il 4 e mezzo questo è il mio scaffo e parto dal sotto quindi entro sempre dove sono entrate entrambe le volte sia avanti che dietro per fare le due maglie alte del giri e adesso vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione prendo il filo salto la maglia alta verticale vado nella seconda e vado a fare una maglia alta entro nel foro piccolo e vado a fare la seconda maglia alta entrò nella maglia verticale e vado a fare la terza maglia alta entrò nel buchetto nel foro piccolo e vado a fare la quarta maglia alta entro nella maglia alta verticale successiva e vado a fare la mia quinta maglia alta catenella di separazione salto il foro piccolo vado direttamente nella maglia ehm, orizzontale successiva e ricomincio da capo quindi vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto il foro piccolo vado direttamente la maglia alta e vado a fare una maglia alta Vado nel foro successivo e realizzo la seconda maglia alta, vado nella maglia alta orizzontale e vado a fare la terza maglia alta, vado nel foro piccolo e faccio la quarta maglia alta, vado nella maglia alta orizzontale e faccio la quinta maglia alta. Catenella di separazione salto il foro piccolo e ricomincio da capo. Quindi, vedete, io sto facendo il primo giro, solo che adesso lavoreremo in tondo, quindi cambieranno un po' i giri saranno anche meno. Io adesso continuo a lavorare così, alternando una maglia alta catenelle e 5 maglie alte. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo. Eh, intendo, con quante volte ho ripetuto il motivo, intendo quante volte ho ripetuto maglie alte 5, eh, 5 maglie alte. Allora, sto terminando il primo giro, ripetuto la maglia alta e le cinque maglie alte per 5 volte. Terminate le 5 maglie alte fatta la catenella, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte, quindi una e 2. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta delle 5, realizzo una maglia alta non chiusa, entro in maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta chiudiamo le due maglie alte insieme catenella di separazione si ricomincia da capo quindi il secondo giro, adesso è uguale a quello che facciamo anche prima si va a fare sopra la maglia alta 3 maglie alte quindi una due tre catenella di separazione andiamo a fare due maglie alte non chiuse una sopra la prima delle cinque maglie alte un'altra sopra la seconda e le chiudiamo insieme maglia alta sulla terza maglia alta non chiusa sulla quarta maglia alta non chiusa sulla cinque le chiudiamo insieme catenella di separazione si ricomincia da capo quindi questo è il nostro secondo giro io lo terminerò vi farò vedere naturalmente poi come chiudere il giro e come iniziare il terzo sto terminando anche il mio secondo giro ho fatto le ultime due maglie chiuse insieme la catenella di separazione Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto facciamo il terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo e vado a fare le ultime due maglie alte sopra la maglia alta, quindi una ops una e rientro due quindi ho un totale adesso di 5 maglie alte catenella di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte non chius eh, chiuse insieme una seconda maglia alta non chiusa dove ho la maglia alta una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione ricomincio da capo, quindi due maglie alte sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva Due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una due Catenella di separazione vado dove ho le maglie le due maglie alte chiusi insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado dove ho le ultime due maglie alte chiusi insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme la catenella di separazione. entro nella terza catenella, iniziale. Vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, andiamo a fare 3 catenelle. Che sono la nostra prima maglia. Alta, una maglia alta sopra ogni maglia. Alta, successiva per un totale quindi di 5 maglie alte, 3, 4 e 5 catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, entro dentro e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte. 2 3 Ops. 3 4 E 5 catenella di separazione. Vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, fatto la maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella iniziale, e vado a fare una maglia bassissima.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 catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, quindi una, 2 3 catenella di separazione ricomincio da capo, quindi vado a fare due maglie alte non chiuse e una in ogni maglia alta, quindi una e la successiva due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 3 catenelle di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto terminando il quinto giro ho fatto la catenella entro dove ho le due maglie alte che insieme vado a fare una maglia bassissima adesso vado a fare il mio sesto e ultimo giro che consiste realizzare due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo 2 maglie alte una due una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alte sopra l'ultima maglia alta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 2 maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte: una, due, una maglia alta sopra la maglia alta, successiva, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e due catenella di separazione ricomincio da capo questo è quello che devo fare per tutto il mio sesto e ultimo giro poi vi farò rivedere un attimo il primo giro visto che abbiamo una base diversa eh, una base diversa sì allora sto finendo anche il sesto giro fatto le ultime 5 maglie alte la catenella di separazione entro dove ho le tre maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia bassissima come io ho detto adesso si ricomincia dal primo giro quindi si andranno a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre quattro cinque catenella di separazione si va a fare una maglia alta dove abbiamo le tre maglie alte chiusi insieme catenella di separazione di nuovo 5 maglie alte una sopra ogni maglia alta del giro precedente quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere vedete si forma di nuovo i nostri rombi e uh, andremo così io vi dirò alla fine quanti rombi ho fatto in lunghezza per arrivare alla manica io voglio la manica che mi arrivi almeno al polso uh, e poi decideremo se fare un piccolo bordino di maglie basse intorno al collo se lasciarlo invece così com'è ho terminato le maniche e io ho lavorato per sette motivi quindi 1 2 3 4 5 scusatemi per sei motivi sia da quest'altra parte che da quest'altro lato quindi le mie maniche sei motivi sono sono finite alla fine io ho deciso di non fare il collo ma di fare soltanto un giro di maglie basse per rifinire soltanto lo scollo qui facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta e dove ho le tre maglie alte che insieme una maglia bassa e una maglia bassa nell'archetto di una catenella quindi un semplice giro di maglie basse solo intorno allo scollo la parte qui davanti e la parte sotto e così anche le maniche le ho lasciate libere perché comunque la lavorazione avendo lavorato con un 104 e mezzo avendo lavorato con due fili mi è venuta bella compatta quindi non ho bisogno di andare a fare un ulteriore bordino ho deciso di fare solo un bordino qui più che altro per far rendere meno visibile la cucitura qui di lato delle spalle Adesso dovrò solo mettere un bottone, devo ancora decidere se fare la chiusura in questa maniera e quindi mettere un bottone qui e chiuderlo eh, in alto o se invece fare uh, una um, un'apertura sul davanti e quindi mettere un bottone che mi chiuda qui sotto. Devo ancora un po' decidere, adesso me lo rimetterò e deciderò cosa um, dove mettere il, il bottone.